Due parole per ringraziare il più sentitamente possibile l'Università di Siena che per SkyTG24 ma per Sky eh, più in generale è stato un partner formidabile sin dall'inizio della campagna. La campagna è un mare da salvare, Sky Ocean Rescue nella sua accezione più internazionale. All'inizio noi avendo l'obiettivo di eh, sensibilizzare i nostri clienti, provare a ispirarli a fare qualcosa eh, di buono in un rapporto col mare che evidentemente si era rotto, avevamo bisogno di partire dalla verità e in momenti in cui esistono anche troppe verità soggettive, addirittura controverità, non potevamo che partire da una verità scientifica. Eh, la verità scientifica l'abbiamo trovata in questo primo incontro proprio con Cristina Fosse e con Plastic Busters che per noi è stato un incontro che più fortunato eh, non poteva essere perché non solo ci ha dato l'occasione di raccontare una storia bella, una storia potente, la storia di qualcuno che stava facendo qualcosa di importante dal punto di vista scientifico proprio per mh, mettere. Nero su bianco quali sono, quale, quale fosse il perimetro scientifico entro cui, mobili, entro cui muoversi. Ma ci ha dato anche un orizzonte eh, da cui rubare queste verità per costruire la nostra campagna Mare da Salvare senza sbagliare, digerendo delle verità e riproporle poi eh, ai nostri clienti nella maniera mh, il più eh, oggettiva possibile. È stato un percorso lungo, ormai sono oltre due anni e mezzo, ehm per noi è stato molto importante avere un feedback intanto positivo nella nostra campagna, vedere che questi obiettivi di awareness, come si dice, di consapevolezza nei confronti dei nostri clienti, ci hanno dato dei feedback anche superiori alle nostre attese. È stato bellissimo vedere che la campagna al Plastic Busters è riuscita a costruirsi eh, obiettivi sempre più ambiziosi e a, e a rinsaldarsi e, e a farsi eh, sempre più spessa, se mi si, se mi si passa il termine. Oggi non sono lì ma Sky sarà sempre a fianco all'Università di Siena che continuo a ringraziare, saremo sempre lì fianco a fianco non solo per raccontare quello che il progetto porta avanti ma anche per continuare a rubacchiare queste verità che per noi sono veramente il punto di partenza e anche l'orizzonte. Grazie.